Salve lettori, sono Letizia e quest'oggi vi eh, racconterò, parleremo un po' del romanzo Il mistero della Colimbe, scritto da Sebastiano D'Urso ed edito da Cartago Editore. Ovviamente prima di iniziare eh, a chiacchierare vi invito ad iscrivervi al canale ed a lasciarmi un like qualora trovaste utile questa recensione. Il romanzo di cui vi parlo oggi rientra nel genere giallo poliziesco. Il protagonista dell'opera è Giorgio Ranieri, un trentenne eh, che aveva sempre vissuto a Siena, nato e cresciuto a Siena, che viene trasferito per eh, il suo incarico, cioè quello di Capitano dei Carabinieri, ad Agrigento, una città siciliana. Qui ad accoglierlo trova il fratello, già in servizio da qualche anno, nella stessa cittadina. E anche noi veniamo catapultati ed accolti in questa realtà in che senso? Eh, tra accoglienza, eh, calore, anche umano, ehm, scopriamo che eh, si sta eh, la città è in fervore per l'elezione del nuovo sindaco e ci vengono elencati tutti i possibili e probabili candidati per questo ruolo. Eh, nei primi capitoli però scopriamo che ehm, viene assassinata una ragazza. La ragazza non è altro che la figlia proprio di uno di questi candidati e scopriamo pian piano che ella non doveva trovarsi neanche in Sicilia perché studiava a Milano, eh, che il fidanzato sapeva che stava tornando ma non sapeva esattamente che fosse già tornata, che quest'ultima prima di presentarsi eh, al padre, quindi non riesce neanche ad arrivare, a tornare a casa, eh, decide di fare una visita guidata alla valle dei templi di, Ag di Agrigento e poi noi la troviamo nella spiaggia, priva di vita, sulla spiaggia accanto appunto alla valle eh, dei templi. Da qui inizia proprio la vicenda. Nel senso che il capitano insieme a tutti gli altri carabinieri Cercherà di dipanare un po' questa matassa eh, districandosi fra indizi veri, probabili eh, Alcuni non sono neanche proprio semplicissimi da mandare giù Per diversi motivi che non, mh, non posso rivelarvi E quindi ehm, da qui insomma inizia la vicenda La mia domanda è Riuscirete prima del capitano a scoprire chi ha ucciso la ragazza? Detto questo, perché vi consiglio di leggere questo libro? In primis eh, potremmo definirlo Certo, ovviamente c'è il protagonista che è Giorgio Ranieri, quindi il nostro capitano dei Carabinieri, ma potremmo definirlo un romanzo corale, in quanto tutti i personaggi che si alternano all'interno della vicenda vengono ben caratterizzati, ognuno ha il proprio pensiero, le proprie caratteristiche, quindi riusciamo anche ad affezionarci o a provare antipatia nei confronti di alcuni personaggi, e mentre nei confronti di altri quasi ci commuoviamo quando vanno in pensione o quando decidono. No, di dichiarare il loro amore e quindi di, diciamo, di promettersi in matrimonio a qualcun altro e questo, perché evidenzio questa caratteristica? perché lo scrittore del libro, cioè Sebastiano ehm, era giovanissimo cioè, perché oggi quanti anni ha? oggi è maggiorenne ma quando scrisse il libro, cioè qualche anno fa appunto ehm, era, frequentava ancora le scuole superiori ma all'interno riesce a racchiudere, oltre appunto a questa caratterizzazione meravigliosa dei personaggi, anche tanta mitologia. Sicuramente si evincono i suoi studi classici, ma eh, l'utilizzo di alcuni luoghi e la contestualizzazione storica è un altro punto a favore di quest'opera. Infatti, proprio per i contenuti storici contenuti all'interno, il testo viene è stato tradotto anche in altre lingue. Ed infine, come terzo punto a favore di questo libro, una chicca che lo scrittore racchiude all'inizio di ogni capitolo. Cioè all'inizio di ogni capitolo troviamo una citazione, una citazione che è un po' anche la morale, che racchiude la morale del capitolo che stiamo andando a leggere. E, insomma, tantissimi punti a favore per questo testo eh, che vi consiglio di leggere, fatemi sapere se l'avete già letto, se lo leggerete, eh, qualora appunto lo leggeste, fatemi sapere che cosa ne pensate, e, detto questo vi, vi do appuntamento alla prossima settimana, a presto!